Straordinaria, circola ancora il virus della cultura fermati oggi in piazza un gruppo di artisti che in perterriti continuavano a far roteare sopra le loro teste dei birilli che dati e fermati dalle forze dell'ordine sono entrati in sette in un'utilitaria. Due davanti, tre dietro e due nel bagagliaio. Ma diamo la linea al nostro corrispondente da Torino. Sì, grazie Federica. Un pericoloso gruppo di sovversivi che si unisce sotto il nome di Nentopia ha appena dato alle stampe eh, il sesto numero della loro rivista con contenuti che non rispettano il baglio della censura. Eh, ho detto censura? Eh, scusate, volevo dire. Comitato per la Sicurezza Nazionale in copertina un ritratto del poeta incensurato Ivan Passio al quale hanno dedicato una monografia oltre a questo altri contenuti oltraggiosi come racconti, poesie spoken word quella parola che comincia per M e finisce per A so a cosa state pensando e eh no, non è mamma è sempre in questo numero eh, per una storia del godimento di Carmine Vangone è un appello per salvare dallo sgombro. Il covo di amici sovversivi a Frigolandia, Giano dell'Umbria. Se avvistate delle copie in giro, fate finta di non saper leggere. Non uscite dalle vostre case, non suonate, non riunitevi in gruppo, in fila per 6 col resto di due. A buon studio!